Quante volte abbiamo iniziato una, una dieta, un corso fitness, un corso di yoga e poi non l'abbiamo portato a termine perché a metà ci siamo stufate o abbiamo perso la motivazione o semplicemente ci siamo perse? Oppure quante volte facciamo dei buoni propositi ma non ne concludiamo neanche uno? Vi è mai capitato? A me tantissime volte. Allora oggi parliamo di quei 5 atteggiamenti mentali che ci portano inevitabilmente a fallire, a non raggiungere gli scopi che ci siamo prefissati. Ciao, sono Alessia e vi do il benvenuto sul mio piccolo canale. Oggi parliamo di questi 5 pensieri negativi che ci fanno desistere dai nostri obiettivi e eh, sono basati sulla mia personalissima esperienza. Ciò che vi racconto qui nei video è sono quello che io praticamente provo, sono un mio vissuto. È giusto condividere i successi del mio nuovo percorso, ma è anche giusto parlarvi dei miei precedenti fallimenti. E adesso sono molto contenta e soddisfatta perché con il mio nuovo stile di vita eh, non, li sto, non sto incappando in questo tipo di atteggiamento. Ma andiamo a vederlo. Voi però fatemi sapere se eh, vi trovate in quello che dico, se è capitato anche voi, oppure quali sono i vostri atteggiamenti negativi che vi fanno desistere o semplicemente il vostro parere. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti eh, perché a me fa piacere sapere che cosa pensate. Partiamo. Il primo atteggiamento negativo è quello di avere aspettative troppo alte o degli obiettivi irraggiungibili. Quante, di vol quante volte noi guardiamo su Instagram, piuttosto che su Facebook o sulla TV... O su un giornale, quella bellissima attrice che prova quel, proprio quel vestito che volevamo mettere e a lei sta di incanto, invece noi sembriamo un vaso da notte. Oppure eh, quel bellissimo costume che la modella del giornale la fa sembrare super bella, lo proviamo noi, sembriamo delle caramelle argentate, spiaggiate. Eh, non so, a me è capitato di vedere quelle modelle che parlano di di dieta, fitness, che sono perfette e mi chiedo, ma loro cosa devono perdere? <ride> cioè, se io devo perdere peso, non loro. Insomma, avere delle aspettative troppo alte o degli obiettivi irraggiungibili ci fanno inciampare subito, perché ogni corpo, ogni persona ha la sua unicità, ha i suoi tempi di, re di reazione, ha le sue caratteristiche, quindi i suoi pregi e i suoi difetti. Noi dobbiamo partire con la convinzione di voler cambiare. Non è sufficiente mettersi a dieta per perdere peso, perché per mantenere costante poi il nuovo peso acquisito è necessario appunto impegnarsi sempre, essere nel tempo impegnati, quindi essere costanti. Costanza, impegno e duro lavoro sono quelli che ci portano ad raggiungere quel tale obiettivo. Esempio, se io volessi il culo come Jennifer Lopez e prendo a caso Jennifer Lopez, non potrò mai raggiungerlo in due settimane. Quella donna fa fitness da quando è nata, quindi è ovvio che abbia un fisico perfetto. Se io potrò raggiungere magari un livello tale, ma dopo quanti anni cioè, mi devo mettere con costanza e lavorarci per raggiungere a quell'obiettivo. Non sono sufficienti due settimane o un mese, quindi prendete il vostro tempo, andate con calma, accettatevi per ciò che siete e accettate il vostro colpo con i suoi tempi di reazione. E questo è il segreto. Eh, quando io ho cominciato questo percorso, questa volta, a differenza di tutte le altre volte, quando dicevo no, sì, sicuramente dopo un mese andrò avanti col gambetto di sedano e mezzo finocchio a giorno diventerò magrissima. No, <clears throat> questa volta ho detto, non importa quanto peso perdo, non importa in quanto tempo lo perdo, però... Voglio essere costante, voglio mangiare bene, voglio muovermi, voglio cambiare modo di pensare. E questo mi sta portando ad avere dei risultati. Il secondo atteggiamento negativo che riscontro e che a me è capitato spesso è quello di credere poco in se stessi. Quante volte diciamo io non ci riesco, io non riesco a farlo, non sono in grado, non ci provo neanche perché tanto non ne sono capace. Anche qua vi faccio un esempio pratico. Ho provato in passato a fare il saluto al sole, quindi fare yoga e dopo due o tre volte rinunciavo perché non ero capace, non mi ricordavo la sequenza, non ero capace di fare la respirazione. Eh, facevo la, la posa del cobra e mi serviva la gru per tirarmi su. Provavo a fare la posizione del cane e mi ribaltavo inevitabilmente. Mi piegavo in avanti e sotto alle ginocchia non ci arrivavo. Questa è una cosa che vi ho sempre detto. A gennaio ho detto, va bene, non ha importanza, ci metterò quello che ci metto, ma mi sono fissata proprio così, di, di proprio di coccio, ho detto, ce la devo fare. Prima, con calma, ho studiato le varie posizioni, quindi ho preso tempo per ogni posizione. Il primo mese è passato a imparare bene la sequenza. Poi, una volta imparata la sequenza, ho aggiunto la respirazione, e, eh, perché sapete che lo yoga lavora tantissimo con la respirazione. Infine, imparata la sequenza, imparata la respirazione, ho iniziato a fare le ripetizioni. Sono partita con due, poi sono diventate tre, poi sono diventate quattro, fino ad arrivare a 13. In realtà sapete che non c'è un limite, se ne può fare quante se ne vogliono. E a me questa cosa fa stare bene e mi dà tantissima soddisfazione. Perché? Perché adesso arrivo a toccare il pavimento piegandomi in avanti e ne sono orgogliosissima arrivo a non ribaltarmi più se faccio la posizione del cane a essere fluida nei miei movimenti e a fare correttamente la respirazione e quindi con la costanza con il lavoro eh, sono stata premiata non ho desistito e mi sono resa conto che mentalmente e fisicamente il nostro corpo può darci davvero tanto, ha delle risorse che neanche noi pensiamo di avere quindi imparate a credere in voi stessi, provate a fare le cose perché vi potreste stupire, io mi sono stupita pensavo di non farcela e invece ce l'ho fatta benissimo, così come pensavo di non perdere peso e invece ho perso 10 kg quindi provate il terzo atteggiamento sbagliato sono quelle delle scuse oh, guarda io non posso fare questa cosa qua perché sai, io devo ho mio figlio da gestire, ho mia figlia da portare a scuola, poi ci sono gli allenamenti, poi lavoro e poi faccio questo e poi faccio quello. E io dico: possibile che nell'arco di 24 ore tu non abbia un'ora per te, cioè, tu non hai. Vuoi dirmi che tu non hai il tempo per trovare un'ora da dedicare a te stessa, perché poi in realtà. Sì, io sto acquisendo delle abitudini perché le sto tarando su di me, su quello che voglio io, da me, però bastano 5 minuti per noi stesse al mattino e 5 minuti alla sera per avere il buon umore. Sono scuse. L'ultima mi è stata detta da Laura, che saluto, ciao Lauretta, e quando ho visto la mia foto del salto alla corda mi ha detto sì, tutto bello, però saltare la corda sempre, tutti i giorni, porta a infezioni delle vie urinarie, a un affaticamento delle articolazioni e a bloccarti con la schiena allora io dico sono scuse perché se io saltassi la corda 7 ore ogni giorno posso darti ragione è vero perché come tutte le cose eh, fanno bene da un lato fanno male dall'altro se praticate troppo ma ovviamente col mio peso non posso saltare 27 ore, salto 1-2 minuti giusto per muovermi, mi fa stare bene, mi fa prendere il fiato, io non ho più il fiatone, quando salgo le scale mi sento viva, mi sento bene e non sarà quel minuto e mezzo che salto la corda a portarmi l'infiammazione piuttosto che il blocco alla schiena. Quindi alla fine sono scuse. Io ho imparato e anche io poi campavo scuse, ogni sorta di scuse, eh? dicevo, non avevo tempo, sono sempre fuori. Cioè, Io il mercoledì, per esempio, che quando lavoro esco di casa alle sette e mezza del mattino e torno alle nove e mezza la sera perché porto il letto a fare gli allenamenti a Brescia. Quindi è ovvio che eh, se io voglio il tempo nell'arco della mia giornata, lo trovo, mi alzo un pochino prima quel giorno... E, e mi dedico un pochino di tempo alla sera, quindi se vogliamo possiamo fare le cose, proviamo a non campare scuse, non vogliamo saltare la corda, ma nessuno ti obbliga a saltare la corda, nessuno ti obbliga a fare il saluto al sole, nessuno ti obbliga a fare la skin care, trova qualcosa che a te piace e falla, falla con costanza, dedicati quel quarto d'ora per te, per fare qualcosa che ti piace, che ti dia soddisfazione, senza trovare scuse. Il quarto atteggiamento sbagliato è quello di rimandare. Ma sì, dai, lo faccio domani perché oggi non ho tempo. Ma sì, dai, prima o poi lo farò. Sì, sì, oggi no perché non, non riesco, però magari lo farò. E anche questo rimandare alla fine ci porta a non fare le cose, se ci pensate. E qua la mia povera zia aveva ragione. Fallo adesso. Se hai tempo adesso, fallo. Non rimandare, non continuare a dire lo farò domani, lo farò il mese prossimo, lo farò perché poi non lo fai. Fallo adesso. Hai tempo adesso, lo fai adesso e vedrai che poi avrai la soddisfazione perché quella cosa che non pensavi di fare l'hai fatta. L'ultimo atteggiamento sbagliato che, eh, in cui incappiamo è quello della casualità delle nostre cose, dei nostri mh, impegni. Vado a spiegarmi meglio. Dal primo di gennaio io ho iniziato a prendere un'agenda e a scrivermi tutto quello che io nell'arco della giornata voglio fare. Che cosa comprende? Magari qua se vi interessa un video sulla mia agenda ve lo faccio. Innanzitutto comprende quelle abitudini che ancora non sono automatismi. Quindi eh, quelle abitudini come il dry brush che sto facendo in questo periodo eh, o che ne so, il guasha, eccetera, eccetera. Quelle cose che ancora non mi vengono in automatico ma che voglio fare, me le segno. In più ci sono gli impegni, non so, l'appuntamento dal dentista, dal dottore, gli allenamenti di elettra, eh, l'appuntamento con l'insegnante, eccetera. Poi mi segno quelle cose che quelle attività che voglio fare e quindi mi organizzo i tempi, se voi non vi organizzate i tempi andate a caso e vi, non so se vi rendete conto che fate un quarto di quello che in realtà potreste fare, invece avendo i tempi organizzati sarete più proficue e più produttive ma soprattutto non avrete ansia perché se voi vi alzate pensando ok oggi cosa devo fare, devo Portare il bambino all'asilo, devo andare a lavorare, devo preparare il pranzo, devo andare a prendere il bambino, devo fare la merenda, eh, devo leggere quel libro, devo fare quell'altro, devo fare quell'altro. Vi rendete conto che su dieci cose che dovete fare fate quelle che assolutamente non potete rimandare, come portare il bambino all'asilo, perché non è che potete port non portarlo o andarlo a prendere, eh, andare a lavorare perché è un obbligo, perché non potete andare, non andare al lavoro, no? E quindi il resto delle cose va random. Invece se pianificate le cose e ve le scrivete, prima di tutto avete la soddisfazione man mano che fa, completate l'attività, di fare il check e dire ok, questa cosa l'ho spuntata l'ho fatta. Ma poi vi rendete conto che se prima facevate tre cose, adesso ne fate dieci. Cioè a me questa cosa sta tornando utile tantissimo e non mi viene l'ansia, perché non c'è niente di più che cre per creare ansia che impegni che non riusciamo a fare perché non siamo perfettamente organizzati. Quindi l'organizzazione e la pianificazione sono fondamentali. Fatemi sapere che cosa ne pensate e mh, se anche voi condividete questa cosa, eh, io con grazie alla pianificazione Sto proprio evitando questi cinque punti perché ancora non mi sono fermata, sto andando avanti due mesi con i miei impegni, con le mie attività, con le mie piccole abitudini, con il mio mangiare bene, con le mie pianificazioni e mi sto trovando molto bene. Ma in più la riflessione a cui io vi voglio invitare è che se fate caso questi cinque punti sono concatenanti uno con l'altro. Io voglio diventare bellissima ma non ci riesco perché in un mese è impossibile quindi credo poco in me stessa perché non sono in grado di diventare così bellissimo o comunque arrivare al livello che voglio arrivare, quindi a campo scuse, ah non lo faccio perché non ho tempo, perché ho la famiglia, perché lavoro, perché faccio questo, perché faccio quello, oppure eh, rimando, quindi non ho tempo, lo farò domani, lo farò il mese prossimo, lo farò un'altra volta, è la casualità. Vado random facendo le cose che mi vengono in mente a seconda della mattina, di come mi sento e di quello che mi gira. Pensateci un attimo, fate la vostra riflessione, fatemi sapere sotto cosa pensate e ci vediamo al prossimo video. <ride> Ciao!